Grazie Presidente. Sì, allora questa mozione un richiama una mozione in realtà presentata già nei mesi scorsi, su cui si impegna il Sindaco e la Giunta a eh, salvaguardare il territorio di Vallerano. Ehm, Sul territorio è, stata, eh, è stato portato il progetto di un impianto, il Comune di Roma con le sue parti, con il Dipartimento ha portato dei pareri negativi in conferenza dei servizi sull'impatto che l'impianto avrebbe potuto portare sulla viabilità del del territorio ed effettivamente dopo tanti mesi si sono, venute a, eh, si sono manifestate le criticità che lo stesso Dipartimento Mobilità aveva evidenziato, quindi con eh, la mozione impegniamo eh, la Giunta a eh, impegnare tutti i livelli istituzionali competenti affinché sia eh, tutelata l'area in cui insiste eh, questo impianto. E, perché appunto è stata compromessa la vivibilità del territorio sotto l'aspetto della mobilità. E nei giorni scorsi è stata portata in eh, municipio anche una mozione eh, da parte della maggioranza municipale affinché sia eh, interdetta la viabilità delle strade eh, compromesse dal, eh, dall'impianto e quindi con questa mozione vogliamo rafforzare l'indirizzo del municipio eh, compatibilmente naturalmente con il quadro normativo vigente e con le verifiche del caso del dipartimento mobilità. Grazie.